mi chiamo Lidia, vengo dall'Indonesia, da Giacarta. Esattamente un anno fa mi sono trasferita a Roma. Eh, negli scorsi otto mesi ho studiato italiano al CPA 3. Uh, oh, adesso sto studiando italiano al livello B1. Oggi... Vi presento il mio posto preferito, si chiama Gianicolo, e da qui uh, il panorama di Roma è molto bello, guardate che bello.